ora allora, per iniziare questo progetto io lavorerò con l'uncinetto del numero 3 e con questo filato questo è un filato della Lise, è un gomitolo da 100 grammi da 450 metri allora iniziamo subito iniziamo a fare 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 adesso vado a chiudere qui nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima non l'ho preso bene allora una maglia bassissima una catenella facciamo adesso una catenella quindi all'interno di questo cerchio adesso dobbiamo lavorare delle maglie basse quindi in tutto lavoriamo 26 maglie basse quindi faccio la prima 1 2 3 4 5 6 7 allora arrivo a 26 e poi andiamo avanti eccomi allora sono arrivata a 26 maglie basse adesso vado qui nella prima maglia bassa e vado a chiudere con una maglia bassissima così adesso 1 2 3 4 5 catenelle due volte il filo sull'uncinetto rientro qui dove abbiamo fatto le catenelle entro e faccio una maglia alta doppia quindi esco da 1 esco da 2 esco da 2 e poi chiudo una catenella adesso qui dove abbiamo fatto la maglia alta doppia lavoriamo 13 maglie basse quindi faccio 1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11, 12, 13. Passo qui dove abbiamo le 5 catenelle, entro con l'uncinetto e continuo le maglie basse. Quindi qui lavoro ancora 13 maglie basse. Faccio la prima. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e vado a chiudere qui nella prima maglia bassa così allora ecco qua adesso ricominciamo un altro cerchio quindi facciamo 1 2 3 4 5 catenelle due volte il filo sull'uncinetto entro qui dove ho appena fatto le catenelle e faccio una maglia alta doppia esco prima da 12 2 e chiudo una catenella e ricominciamo a fare le maglie basse quindi qui dove abbiamo la maglia alta doppia lavoriamo 13 maglie basse quindi ho fatto la prima 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 quindi adesso giriamo leggermente il lavoro e passiamo nelle 5 catenelle entriamo e facciamo la maglia le maglie basse allora usate un attimo allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 e vado a chiudere nella prima maglia bassa 1 2 3 4 5 E ricominciato a fare un altro cerchietto, ok. Questa è la lavorazione. Quindi, noi adesso andiamo avanti fino a raggiungere la nostra misura. Quindi, dobbiamo prendere la circonferenza, così la circonferenza del collo davanti e il dietro. E quindi dobbiamo fare tutta una circonferenza di questi anelli ok io ancora non lo so quanti ne farò penso che vediamo se arrivo a 25 non lo so comunque adesso io faccio gli anelli e poi eh, vi dirò quanti ne ho fatti ok andiamo avanti e ci ritroviamo dopo eccomi qua sono arrivata alla mia misura quindi io ho fatto 27 di questi anelli adesso metto tutto sul dritto giriamo tutti sul dritto e andiamo a chiudere a cerchio così vado qui al centro dell'anello e faccio una maglia bassissima una catenella tiro il filo e taglio ok questo poi nascondo il filo e questo è il mio la mia misura questo è il mio collo ok allora vi faccio vedere ecco qua adesso dobbiamo fare Dobbiamo ripetere quindi ne dobbiamo fare due di questi anelli che poi man mano che lavoriamo li uniamo allora ricomincio a fare 10 catenelle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e chiudo ad anello. Nella prima catenella con una maglia bassissima, una catenella e adesso rifaccio le 26 maglie basse. 1 2 3 4 5 6 Ora allora io sono arrivato, ho fatto la mia misura, ho fatto 27 di questi anelli e ho chiuso con una maglia bassissima qui al centro del primo cerchio che ho fatto. Quindi abbiamo iniziato da qui, poi sono arrivate qui, ho, ho chiuso con una maglia bassissima. Ok, adesso dobbiamo ripetere dobbiamo fare un altro di questo quindi dobbiamo fare ancora degli anelli che poi dobbiamo unire qui allora ricomincio a fare le 10 catenelle quindi dobbiamo iniziare a fare il primo cerchio allora 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ma da chiudere nella prima catenella iniziale con una maglia bassissima una catenella e adesso lavoro 7 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 adesso prendo qui un cerchio un cerchio così e vado qui qui abbiamo le 13 maglie basse quindi vado qui al centro prendo il filo però non lo chiudo rientro dentro l'anello e chiudo adesso tutte le maglie insieme quindi faccio una maglia bassa in questa maniera quindi abbiamo fatto 7 adesso è 8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 e vado a chiudere qui nella prima maglia bassa con una maglia bassissima adesso 1 2 3 4 5 catenelle due volte filo sull'uncinetto. rientro e faccio una maglia alta doppia quindi esco da 1 esco da 2 esco da 2 e chiudo una catenella e facciamo ancora 7 maglie basse 1. 2 3 4 5 6 7 7 maglie basse scusate che devo mettere qui allora questo è il rovescio questo è il dritto quindi adesso dobbiamo qui entriamo al centro delle 13 maglie basse quindi entriamo qui prendo il filo allora entro qui al centro prendo il filo torno nelle mie qui nel mio cerchio e continuo quindi prendo il filo e faccio una maglia bassa quindi adesso le maglie abbiamo fatto sette maglie basse abbiamo unito quindi adesso sono otto maglie basse 8 1 2 3 4 5 6 giro il lavoro leggermente e vado qui dove abbiamo le catenelle e lavoro 13 maglie basse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e vado a chiudere qui nella prima maglia bassa iniziale quindi vado a chiudere in questa maniera con una maglia bassissima faccio vedere così adesso dobbiamo ricominciare facciamo ancora 5 catenelle una maglia alta doppia lavoriamo le prime sette maglie basse poi ci agganciamo qui lavoriamo ehm, una maglia bassa poi ehm, si continua con 6 maglie basse allora vi faccio vedere ancora una volta e poi andata avanti da sole allora 1 2 3 4 5 due volte il filo sull'uncinetto rientro e faccio una maglia alta doppia esco da 1 esco da 2 esco da 2 e chiudo una catenella 7 maglie basse adesso 1 2 3 4 5 6 7 e adesso vado qua vado al centro delle 13 maglie basse prendo il filo non lavoro la maglia quindi passo direttamente qui dove sto facendo le mie maglie basse e lavoro una maglia bassa quindi e questa è l'ottava maglia bassa adesso facciamo 1 2 3 4 5, 6. Giriamo leggermente il lavoro e andiamo qui nelle catenelle e lavoriamo ancora 13 maglie basse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13 e chiudiamo qui nella prima maglia bassa con una maglia bassissima ok quindi adesso dobbiamo andare avanti fino a completare il giro ok andiamo avanti così per tutto il giro ok fatto il secondo giro di anelli come vedete qui e ho chiuso nella sesta maglia bassa adesso facciamo 1 2 3 4 catenelle Un vicino vado qui al centro delle maglie basse faccio una maglia alta facciamo delle maglie alte allungate quindi esco da uno Andiamo. Okay non riesco a ecco esco da uno esco da due ed esco da due rientro e faccio una maglia alta ancora allungata esco da uno esco da due esco da Due, due catenelle rientro faccio ancora due maglie alte allungate 12 andiamo qui al centro qui dove abbiamo unito i due anelli facciamo una maglia alta doppia esco da uno, esco da 2 esco da 2 esco da 2 andiamo ancora qui andiamo nel prossimo anello andiamo al centro e facciamo due maglie alte allungate separate da 2 catenelle quindi 12 2 catenelle rientro 2 maglie alte esco da 1, esco da 2, esco da 2. Così. Andiamo qui dove abbiamo unito i due anelli, una maglia alta do, doppia. Facciamo esco da 1, esco da 2, esco da 2, esco da 2. Andiamo nel prossimo cerchio, andiamo al centro, facciamo due maglie alte allungate. 1 2 2 catenelle e 2 maglie alte allungate. Entriamo sempre nella stessa maglia di base. Così e quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua alla fine del giro. Quindi ho fatto le due maglie alte. 2 catenelle, 2 maglie alte. Adesso vado a chiudere qui nella quarta catenella iniziale. 1, 2, 3. 4 così con una maglia bassissima adesso facciamo 3 catenelle le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia alta e lavoriamo ancora qui le due maglie alte allungate 1 nel ventaglietto 2 catenelle rientro 2 maglie alte allungate 1 2 quindi le due maglie alte allungate facciamo che usciamo da 1 e da 2 ok adesso senza catenella di separazione andiamo sulla maglia alta doppia, facciamo una maglia alta allungata andiamo direttamente nel ventaglietto e lavoriamo 2 maglie alte allungate 12 2 catenelle e 2 maglie alte allungate allora dobbiamo fare questa lavorazione in tutto dobbiamo fare 4 giri quindi facciamo questa e poi ancora due giri e poi quando ci ritroviamo iniziamo a fare eh, iniziamo a fare le catenelle di separazione ok quindi facciamo questo giro e poi ancora due giri eccomi allora finiti i quattro giri vado a chiudere qui questo è il quarto giro 1 2 3 4 vado a chiudere nella terza catenella iniziale adesso faccio 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta più una catenella di separazione Continuo il lavoro questa volta eh, il, il lavoro è uguale solo che cambia che abbiamo la catenella di separazione quindi faccio le due maglie alte allungate 2 catenelle Due maglie alte allungate all'interno del ventaglietto una catenella di separazione una maglia alta sulla maglia alta una catenella di separazione ventaglietto 2 catenelle rientro 2 maglie alte allungate allora questo giro lo dobbiamo fare per due volte quindi facciamo questo e poi chiudiamo nella terza catenella e ripetiamo lo stesso giro quindi dobbiamo fare due volte lo stesso giro due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e una catenella di separazione una maglia alta sulla maglia alta ok sono arrivata alla fine adesso faccio una catenella di separazione chiudo nella terza catenella iniziale quindi adesso abbiamo finito con una catenella di separazione adesso dobbiamo fare invece dobbiamo di, mm, separare con due catenelle quindi faccio 3 eh, 3 catenelle che sostituiscono come sempre la prima maglia alta più due di separazione e andiamo avanti a lavorare i nostri ventaglietti quindi con due maglie alte sempre maglie alte allungate scusate un attimo che allora 2 maglie alte allungate 2 catenelle rientro 2 maglie alte e 2 2 catenelle di separazione mai alta sulla maglia alta 2 catenelle di separazione 2 maglie alte all'interno del ventaglietto dove abbiamo le due catenelle di separazione 2 catenelle e 2 maglie alte sempre qui nello stesso archetto 2 catenelle di separazione maglia alta sulla maglia alta maglia alta Allungata va bene, allora noi adesso dobbiamo andare avanti così. Dobbiamo fare un ventaglietto quindi 2 maglie alte, 2, 2 maglie alte allungate, 2 catenelle 2 maglie alte, 2 catenelle, 2 maglie alte, 2 catenelle di separazione e una maglia alta sulla maglia alta. Quindi questo giro adesso lo dobbiamo ripetere per quattro volte, quindi per quattro volte, mettete un marca punti quindi stiamo iniziando da qui ok quindi questo è il primo giro e poi eh, dobbiamo continuare dobbiamo fare ancora tre giri in totale quattro giri eh, con due catenelle di separazione eccomi qua allora io ho finito i miei giri quindi abbiamo fatto quattro giri con due catenelle di separazione ok adesso facciamo 3 catenelle 1 2 3 catenelle che sostituiscono la prima maglia alta più 3 qui da adesso le catenelle di separazione diventano 3 e andiamo avanti a lavorare i nostri ventaglietti quindi lavoriamo 2 maglie alte sempre maglie alte allungate 2 catenelle di separazione rientro e faccio ancora 2 maglie alte allungate 1 2 3 catenelle di separazione vado qui sulla maglia alta e lavoro una maglia alta 1 2 3 catenelle e vado avanti così per tutto il giro però dobbiamo ripetere questo motivo per quattro volte quindi per 4 per quattro volte dobbiamo fare dobbiamo fare lo stesso giro ok quindi dobbiamo fare 3 catenelle di separazione per 4 giri io metto qua il mio marca punti così so che parto da qui questo è il primo giro e quindi poi arrivo a 4 4 giri lavorando con 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e 3 catenelle di separazione ok quindi arriviamo a 4 giri e poi andiamo avanti eccomi qua allora io ho finito i miei quattro giri ehm, con le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte e 3 catenelle di separazione quindi adesso ho finito i miei quattro giri chiuso nella terza catenella iniziale adesso facciamo altri 4 giri quindi inizio con 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 4 2 3 4 catenelle quindi andiamo qui nel ventaglietto facciamo le due maglie alte allungate 2 catenelle e 2 maglie alte allungate 1 2 3 4 catenelle di separazione e una maglia alta allungata nella maglia alta allora noi adesso dobbiamo fare questo questo di, diciamo questa sequenza per quattro volte ok quindi dobbiamo fare quattro giri eh, con 4 catenelle di separazione quindi metto qua il mio marca punti e lavoriamo normalmente solo che invece questa volta invece di 3 catenelle di separazione ne facciamo 4. quindi andiamo avanti così per quattro giri e poi ci ritroviamo eccomi qua allora fatti quattro giri ehm, con 4 catenelle di separazione adesso facciamo ancora 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta e 5 catenelle 2 3 4 5 quindi andiamo nel ventaglietto lavoriamo le due maglie alte allungate 2 catenelle e 2 maglie allungate 1 2 3 4 5 catenelle di separazione e lavoriamo la maglia alta allungata allora 1 2 3 4 5 e andiamo nel gruppo delle maglie alte delle due maglie alte separate da due catenelle maglie alte 2 catenelle e 2 maglie alte allungate allora adesso noi dobbiamo fare questo dobbiamo ripetere questo giro per 6 volte ok quindi dobbiamo fare 5 catenelle di separazione per 6 giri eccomi qua allora ho finito i miei sei giri con le 5 catenelle di separazione adesso aumentiamo le catenelle quindi facciamo 3 catenelle che sono sempre la prima maglia alta più 6 1 2 3 4 5 6 e andiamo avanti a lavorare i ventaglietti quindi facciamo 2 maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte maglie alte sempre allungate 1 2 3 4 5 6 catenelle maglia alta sulla maglia alta ok quindi adesso andiamo avanti così andiamo avanti così fino alla lunghezza che desiderate se man mano che andate avanti il lavoro mm, vi risulta eh, diciamo stretto anche se non dovrebbe perché è abbastanza largo È molto largo quindi comunque se il lavoro vi dovesse risultare leggermente eh, stretto aumentate di una catenella quindi invece di 6 catenelle andate avanti con 7 catenelle di separazione ok quindi andiamo avanti io vado avanti così con le 6 catenelle fino alla mia lunghezza quindi io man mano che vado avanti lo provo quando arrivo a una lunghezza eh, diciamo che mi piace che mi, che mi va bene allora eh, staccherò il filo ok quindi andiamo avanti in questa maniera ripeto se il lavoro vi dovesse risultare man mano che andate avanti vedete che stringe allora invece di 6 catenelle aumentate di una catenella Continuate con 7 catenelle di separazione. Ok, a dopo. Ciao, eccomi qua. Io sono arrivata alla mia lunghezza. Sono arrivata a 64 centimetri. Non so se si riesce a vedere 64-65. Per me questa lunghezza va bene, poi se volete potete andare avanti oppure vi fermate prima. Nel frattempo, stavo iniziando, oh, stavo provando a mettere anche le frange. A me piacciono, e a chi non piace può anche non metterle, è a scelta. A chi piace, a chi no. Ok, allora io per fare le frange ho preso questa cartella, questa qua questo è 30 centimetri quindi cosa faccio prendo il mio filo e lo avvolgo intorno a questa cartella a uh, questa cartellina così quindi eh, avvolgo per un po magari non tantissimo altrimenti poi ho difficoltà a tagliare con le forbici non ho un taglierino eh, altrimenti tagliavo con il taglierino sarebbe stato diciamo meglio allora per farvi vedere taglio qui adesso metto qui tengo prendo le forbici era meglio se tagliavo qua ma dato che no, non ho un taglierino taglio proprio qua così in questa maniera tolgo la cartella che è caduta anche a terra e taglio ok taglio il mio filo adesso li metto in due è facile da fare credo che non ha bisogno di, di farlo vedere comunque dato che sono qui ok adesso prendo 2 3 4 5 fili così e li piego in due prendo l'uncinetto qui è leggermente difficoltoso perché qui ho la maglia alta però io con l'uncinetto del numero 3 cerco di entrare lo stesso entro qui dove ci sono le due costine prendo e dentro così tiro in questa maniera prendo altri cinque allora due tre quattro e 5 se volete potete mettere anche 4 filo io ne metto 5 dipende anche lo spessore della vostra lana Questa è sottile quindi 5 vanno bene e poi vado qua dove abbiamo le due maglie alte 2 catenelle 2 maglie alte entro qui nelle due catenelle ok a me piace a me piace tantissimo così poi non lo so eh, volendo potete li potete legare prendete dividete qua i fili li potete e li potete legare così in questa maniera in questo, così dividete due diciamo qui dove abbiamo i cinque fili e li dividete solo che a me non piacciono io preferisco oh, preferisco le cose semplici quindi possiamo mettere le frange in questa maniera ora comunque vi faccio vedere qui dato che a me il collo risulta largo risulta molto largo Qui la parte dove abbiamo fatto questi anellini, allora cosa faccio? Prendo il filo e faccio tipo un bordino. Allora entro qui al centro dell'anello, prendo il filo, una catenella, rientro e faccio una maglia bassa e faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle quindi vado nell'anello seguente e faccio una maglia bassa 1 2 3 4 5 anello seguente maglia bassa quindi facciamo così per tutto il giro facciamo 6 catenelle e una maglia bassa al centro dell'anello giro delle 6 catenelle una maglia bassa. chiuso qui nella prima vi faccio vedere nella prima maglia bassa allora rifaccio le mie 1 2 3 4 5 6 e chiudo qui nella prima maglia bassa adesso faccio 1 2 3 3 catenelle che sono la prima maglia alta più 2, vado qui nel nell'archetto delle 6 catenelle e al centro faccio una maglia alta 2 catenelle una maglia alta sulla maglia bassa 2 catenelle una maglia alta al centro delle 6 catenelle io vado proprio dentro la catenella voi se preferite andate sotto 2 catenelle una maglia alta sulla maglia bassa qui 2 catenelle, maglia alta al centro delle 6 catenelle, così. Quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Alla fine del giro faccio le mie 2 catenelle e vado a chiudere nella terza catenella iniziale, così. E quindi abbiamo fatto due giri. Adesso con delle maglie bassissime arrivo dentro la le due catenelle di separazione così faccio 1 2 3 3 catenelle sono la prima maglia alta più 2 e vado all'interno qui del prossimo archetto e faccio una maglia alta 1 2 2 catenelle prossimo archetto maglia alta 1 2 prossimo archetto maglia alta quindi andiamo avanti così per tutto il giro eccomi qua allora finito il giro chiudo nella terza catenella iniziale faccio una catenella in più e taglio il filo non faccio altro voi se preferite potete fare un giro a maglia a maglia bassa io invece lo lascio così a me piace in questa maniera ok Adesso c'è solo da nascondere tutti i fili, io poi finisco qui di mettere le mie, le mie frange e il poncio è finito. Allora, questo diciamo che è un poncio da mettere su un vestitino, un tubino, almeno l'idea mia è quella di indossare questo poncio perché non è pesante, è molto leggero però, su un vestitino su un tubino oppure su un vestito un po scollato questo qui anche se molto leggero mantiene molto caldo ok allora niente il tutorial è finito quindi ringrazio tutti per avermi seguito spero che questo progetto eh, insomma è stato gradito e, e niente vi saluto vi mando sempre un bacio e alla prossima ciao